io sono una dei 1.666 lavoratori che la società di call center Maria Contact ha soppresso così il padrone eh, ci ha definito nella lettera di licenziamento che abbiamo ricevuto circa un anno fa ma oggi sono felice qui di dire che sono anche tra i 153 che lo scorso 16 dicembre hanno ottenuto la reintegra da parte del giudice riconoscendo il licenziamento illegittimo e discriminatorio l'azienda nonostante la sede di Roma sia operativa eh, è a testimonianza oggi qui presenti tra l'altro i colleghi di GSE che sono, si sono insediati recentemente ha deciso comunque di trasferirsi nella sede di Catania praticamente come ultimamente troppo spesso accade questi trasferimenti non sono altro che un licenziamento mascherato forse per stimolarci a ripiegare verso una transazione economica che comunque abbiamo rifiutato, proseguendo con coraggio il contenzioso legale. I 1666 soppressi da Viva, come già ho espresso in, in altre occasioni, rappresentano un'avvertenza cruciale che possiamo definire l'avvertenza di tutti. Abbiamo trascorso un anno durissimo dove siamo stati accusati Scusate ma sono molto emozionata come sempre, mi fa sempre un grande effetto. Quindi, dicevo, abbiamo trascorso un anno durissimo dove siamo stati accusati di non voler lavorare, considerati dei pazzi perché non abbiamo voluto accettare un taglio del costo del lavoro del 17%. Ricordo che i tre quarti dei miei colleghi guadagnavano di media 600 euro al mese, Oggi qui con voi siamo ancora più convinti che bisogna ridare dignità ai 1666 lavoratori coinvolti in una macelleria sociale avvenuta sul territorio romano col bene tacito delle istituzioni, dove questa multinazionale Alma Viva Contact ha goduto e gode tuttora di incentivi e commesse pubbliche ha sottoposto a ricotto salariale. 1.666 famiglie all'interno di un ministero che dovrebbe essere dello sviluppo economico eh, quel no ha imbarazzato politici e sindacati è stato un esempio di dignità che molti hanno perseguito, gli amici e i lavoratori di Alitalia ci raccontano che spesso oh, quel nostro coraggio ha dato loro forza di esprimersi contro l'ennesimo piano di tagli con un altro deciso no, nonostante le organizzazioni sindacali hanno volutamente utilizzato la nostra Vicenza come ricatto. Io qui vi ho voluto portare un comunicato dell'epoca dove CGL, CISRE, Will e UGL scrivevano questo ai lavoratori di Alitalia per farvi capire quali sono stati un po' le, gli umori che il nostro no ha portato nelle vertenze di lavoro e scrivevano questo. A chi fantasiosamente dice che il no si, potrebbe, si, eh, si tornerebbe a trattare nuovamente con azienda e governo, ricordiamo il successo ottenuto con Almaviva, 1600 licenziate, il totale del, eh, del, del personale in forza. Ci chiediamo se questi professionisti della protesta del riniego apparecchieranno la tavola dei 12.000 dipendenti all'Italia. Questi stessi soggetti probabilmente speravano che questa orrenda vicenda dei soppressi Almaviva cadesse nel dimenticatoio, in un'Italia distratta e sempre più opaca. Ma noi questo non l'abbiamo permesso e non lo permetteremo grazie anche al supporto di tutti quei compagni che abbiamo incontrato in quest'anno di lotte, oggi tutti qui presenti. Oggi più di ieri sappiamo che dobbiamo andare avanti fino alla fine per riscattare e dare un nuovo vigore alla dignità del lavoro che troppo spesso in questo paese è stato barattato a ribasso con la perdita di salario e diritti. Nel clamore di vaghe parole solidali di, mo di molti soggetti politici che raramente hanno dato coerenza e con conseguenzialità, scusate, ma troppo spesso hanno sostenuto, hanno sostenuto politiche industriali rapaci, speculativi a danno di tutti per il privilegio di pochi oggi sono qui perché voglio credere in questo percorso di potere al popolo un processo che necessariamente deve partire dal basso con l'augurio che sia svincolato da logiche di equilibri e cordate di una politica a mio avviso fallimentare e malata auspico la nascita di un movimento radicato nel, nel territorio come finora è stato, portando ossigeno, forza e vigore a fianco delle vertenze e delle problematiche legali che ogni cittadino si trova a combattere, spesso sentendosi solo e sfiduciato nei confronti di chi è chiamato a rappresentarlo. Confido in questo progetto perché ne sono stata la prova concreta di, chi si, eh, di come si, si può trasformare uno stato di debolezza in uno di forza. Creando una rete di mutualismo solidale che faccia uscire dall'isolamento e dallo sconforto e costruire un vero percorso nuovo di rivendicazione e giustizia sociale.